Io eh, ho arrivo da una carriera, di, oh, così si chiamava una volta, di costruzione, di idraulica, mi sono poi specializzata in piscine, ho scoperto le terme, ho aperto le terme, poi ho scoperto che esisteva un'argilla biocurativa in profondità in queste terme e ho scoperto che con questa argilla si poteva fare le terme ovunque e quindi la casa della salute ovunque. Credo che ecovillaggio per essere ecosostenibile deve essere anche salutare e indipendente. Non deve avere mai problemi di salute perché sennò devi di nuovo rivolgerti al sistema comunque. Eh, questa scoperta che eh, potete immaginare è stata anche difficile da dover sia autorizzare che diffondere, mi hanno anche offerto soldi per non dirlo, quindi eh, ho capito che era importante per quello. Eh, permette a tutti di avere le, la medicina in tempo reale a casa, con un, un elemento naturale, o comunque intensificare la produzione nutriceutica, che qualcuno magari lo fa, o intensificare la produzione bio naturale, Beh, la pianta senza stress produce molto più velocemente. Abbiamo trattato animali, abbiamo trattato esseri umani, e abbiamo grattato anche le piante e abbiamo provato con piante che non facevano più frutti da anni, hanno ripreso a far frutti, semi che erano abituati a OGM, sono ritornati di nuovo a, a far semi autoriproduttivi, quindi eh, diciamo che è una buona via per fare diciamo, la partenza. Tutti hanno bisogno di acqua, si dice, diceva prima, come risorsa, magari c'è in un posto, in un terreno, però non è biologicamente pura, andrebbe filtrata, andrebbe trattata eh, non è più eh, vivace o viva come piace dire a me perché ha perso le sue risorse, è stata contaminata precedentemente questo ingrediente che fa parte di EIRA project di Terme EIRA che sono Diano Castello Imperia, però io sono qua per, per dire a voi vi metto a disposizione per farle a casa vostra, quindi ovunque volete farle anche in giamaica, mi piace quell'idea di <ride> <mia>. <ride> eh, se vi, vi interessa io domani sono a disposizione con tutte le domande anche oggi non mi incontrate per darvi chiarezza e eh, eh, non avete più bisogno già non ne avete però perché siete tutti tranquilli però, non avete più bisogno di medicine, soprattutto potete recuperare ok? Gli altri. scusami Buono, sì. eh, grazie mille